Salve a tutti, mi presento, sono Giuseppe, faccio parte dell'azienda agricola Guarino. Dal 1930 ci occupiamo di agricoltura, di allevamento di ovini e bovini, ci occupiamo della trasformazione del latte, della magellazione, lavoriamo quasi 300 ettari di terra, dal grano duro ai foraggi, un po' di, di orzo, avena, come attrezzatura abbiamo scelto Deutz perché abbiamo ricavato ottimi risultati. Abbiamo comprato 4 anni fa la Mete trebbia e onestamente siamo super soddisfatti. Quindi dall'anno scorso abbiamo acquistato il 6165 che veramente è un gran macchinone e ci ha dato anche lui risultati ottimi. L'assistenza è delle migliori. Abbiamo una macchina agricola che ci offre un'ottima qualità e un'ottima garanzia. Avevamo intenzione di acquistare una macchina di un certo spessore che ci garantisse stabilità, peso. Possiamo dire che Dolce ha una grande massa, una grande potenza e siamo sempre super soddisfatti della scelta che abbiamo fatto.